E manca il televisore che arriva manca il stanotte il arriva Grazie a Fabio Mazzurana che ha preso un furgone da Milano e sta venendo giù a Roma. Sono le un bel 100 pollici. Le 18 caricato, e 12 minuti, visto che il Corriere ha fatto. Sì, diciamo bellissimo. Monitor LCD Bravia Sony da 100 pollici, 2,20 m di base, tanta roba. Sì. Tanto non piove, quindi la strada <ride> esatto. sarà tranquilla. è leggero. Eh, sì. Poco <ride> traffico. Fai la e ti sei perso la parte migliore con il del però... fondo. No, lo so, sì. non lo so, non lo non Ma il carico è un po' come il va, così va con la parte con la parte piena all'esterno. Quindi questo va. di qua e l'altro va di là. Mua. Aiutiamo? Buonca Aiutiamo. Porca cane, miseria. To fai il video, va. già in <ride> rec Andrea! Eh, ci vedi che fare! Ecco, la Dove lo prendo? La maniglia e poi il Sento pollice ed è ricco di fermenti eh, lattici vita. Vieni, vieni, una che Gente giovane, Dio l'aiuta. È sempre, qua c'è un punto di presa. Eh. Ah, allora, la sapete va? la barzelletta casellante? Non c'è un cazzo, ma, conviene, le e sotto. Dai, uno, due! lei il carrello? vai Piano, facciamo questo cazzo di dò Piano. Serio, occhio. Meglio proiettore, eh? Eh, ma c'è qualcuno sotto, le gambe di Emilio, aspetta. Emilio, mettiti in una seduto. Ok, allora, metto la mano, l'altra maniglia. Faccio la volta, al piede qua. vai giù, vai col piede. Montaggio 100 pollici, facile facile. Eh, ci voleva vuole. Se non sbagliare Wow!